Bentornati a tutti al Focus dell'Osservatorio Italiano Enti No Profit su MS Channel Sky814, gruppo MS Media Group Sport. Con me oggi continuiamo il nostro, diciamo, il nostro percorso, la nostra narrazione sulle audizioni alla Camera dei Deputati Commissione Riunite, la settima e l'undicesima Commissione Cultura sulla riforma del lavoro sportivo e oggi sono felicissimo perché con me c'è il presidente Tiziano Pesce, il presidente della WISP, eh, che dire eh, io da bolognese insomma quando si parla di enti di promozione sportiva mi sento a casa nonostante so che lui non sia propriamente a Bologna in questo momento per le attività istituzionali, io come sapete ormai sono diventato torinese di deduzione, però insomma ci abbracciamo un po' virtualmente nella nostra Bologna con le nostre insomma, comuni conoscenze, via dicendo. Io, intanto, Presidente, ti ringrazio per essere qui con noi oggi. Per continuare, peraltro, quella, quel racconto, quell'intervento in audizione parlamentare, che, come già ho avuto modo di dire, ci lascia un po' con la mare in bocca perché ci aspettavamo qualche minuto in più qualche possibilità di dialogo in più all'interno di quelle audizioni in realtà molti di noi sappiamo che eh, insomma vi hanno veramente concesso il minimo indispensabile anche di meno e non è mai bello non far parlare le persone, le istituzioni, gli enti soprattutto come gli enti di promozione sportiva in un momento di cambiamento così epocale per lo sport dilettantistico quindi ringraziandoti anche a nome della dottoressa Righi per quanto possiamo fare lasciamo la parola vorrei proprio che continuasse l'audizione ne prendo un po il merito insomma qui sui canali di ms channel per dire quello che non si è riuscita a dire o per dare maggior spazio alle idee alle proposte che wisp ha messo in campo per questa riforma del lavoro sportivo grazie intanto intanto grazie ecco mi fa piacere andare con eh, con il tu come di consueto tra tra di noi Grazie a te Paolo, a Katia e a tutto lo staff. E parto veramente con un ringraziamento, non per piaggeria, perché io credo che mai come in questo momento storico occorra avere la possibilità, il tempo, gli strumenti, gli spazi per eh, entrare nel merito ecco, di quelle che sono poi le riforme che riguardano da vicino il nostro sistema, sistema sportivo. Quindi sicuramente la riforma legislativa, i vari decreti sulla riforma legislativa dello sport ovviamente per un ente di promozione sportiva associazioni di promozione sociale oggi anche rete associativa nazionale come il VISP ovviamente tutta l'attenzione anche alla riforma cosiddetta del terzo settore, al codice del terzo settore per tutto quello che sono sulle attività sportive e dilettantistiche non solo i punti di eh, contatto, quindi grazie per questi approfondimenti, io credo poi lo, che non lo specifico soprattutto del lavoro sportivo. Con eh, quella che è stata, diciamo, quello che è stato il differi differimento di entrata in vigore. Quindi ormai, come tutti un po' sappiamo, proroga il prossimo primo luglio e in questi mesi, in queste settimane, a partire dal ministro per lo sport i giovani, ma anche la vice ministro con delega al terzo settore, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eh, Maria Teresa Bellucci, ma anche direttamente ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone nella recente audizione ecco un po' tutti hanno detto che come dire ci hanno fatto intendere che non ci saranno ulteriori proroghe quindi abbiamo di fronte pochi mesi direi poche settimane da qua al prossimo primo luglio io credo che ci sia proprio bisogno di raccontare la riforma raccontare i punti di vista ma soprattutto ecco monitorare quelli che sono i vari, i vari passaggi sì lo dicevi tu Paolo sicuramente L'aspettativa era, era un po' più alta ecco, da parte diciamo, dei presidenti, eh? credo di poter in questo caso parlare anche a nome dei colleghi, presidenti nazionali degli enti di promozione sportiva nella recente appunto audizione alla Camera. Abbiamo avuto di fatto pochi minuti, poi c'è diciamo, stata un'integrazione per chi lo riteneva opportuno di eh, diciamo, depositare ecco, presso la segreteria delle commissioni appunto cultura e lavoro della Camera dei Deputati una memoria, cosa che io ho fatto, una memoria abbastanza eh, corposa che poi dire, è anche a vostra disposizione. Un'audizione che quindi da un lato non possiamo che eh, cogliere con, eh, con favore, quindi nell'ambito della cosiddetta indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo al fine come appunto eh, recita proprio il diciamo l'incipit delle del titolo, diciamo, del, del percorso delle audizioni al fine di acquisire appunto elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto e quindi io ho avuto modo, ecco, nei pochi minuti a disposizione di fare proprio, diciamo, un, un volo, ecco, sul punto di vista della, della WISP maturato in questi, in questi anni. Direi da molti anni, perché la WISP, ovviamente, è un'associazione che da tempo. Eh, chiede, richiede eh, giuste tutele per i lavoratori, e le lavoratrici del comparto eh, sportivo, da tempo chiede, richiede ovviamente un'attenzione sui temi della sostenibilità anche economica, quindi un vero e proprio accompagnamento della, della riforma, però ecco i pochi minuti a disposizione ci hanno messo nella condizione di fare proprio un excursus su questo e poi ho lasciato, diciamo, alla memoria altri aspetti che... Come ho detto in sede di commissione, alla presidente della commissione, come dire, credo ecco di non essere andato fuori tema, allargando un po' il punto di vista anche su temi, io credo solo apparentemente diciamo, non pertinenti alla riforma del lavoro sportivo, temi eh, che conosci molto, molto bene, i temi appunto eh, dell'IRAP, i temi della problematica dell'IVA, che eh, sa, diciamo senza, senza altri interventi legislativi eh, vedremo. Sulle, sulle spalle sulla testa di molte diciamo di tutte le associazioni no profit dal prossimo eh, primo gennaio e anche poi ritornando eh, diciamo nello specifico più del lavoro sportivo ad alcuni aspetti forse io credo quantomeno ecco mi permetto di dire così sino ad oggi molto spesso sottovalutati perché in molte occasioni si parla diciamo appunto di questo accompagnamento e del tema della sostenibilità economica rispetto a quelli che evidentemente saranno i maggiori oneri eh, previdenziali, quindi i maggiori oneri diciamo economici portati dalla riforma, e poi ovviamente su, su questo in maniera molto più puntuale tu potresti dire, dire molto rispetto a quello che diciamo sa, sono le proiezioni dell'aumento dei costi previdenziali, assicurativi, eh, rispetto a quelle che sono anche le agevolazioni che il decreto 36 novellato riporta ma io ecco in quella memoria parlo anche e di questo non c'è stato sostanzialmente tempo per esporre il punto di vista di quelli che saranno i maggiori costi eh, per esempio su tutto il tema eh, della, delle visite mediche quindi non solo delle visite mediche dal punto di vista della cosiddetta tradizionale e conosciuta tutela sanitaria dei praticanti, delle varie figure interessate dalla, dallo svolgimento dell'attività sportiva, sia essa agonistica piuttosto che non competitiva, ma anche per esempio tutto il tema legato alle visite mediche trattandosi di lavoratori, e di lavoratrici, quindi tutto il comparto in capo alla medicina eh, del, eh, del lavoro, con tutto quello che poi va, come dire, a toccare anche le specificità delle, eh, delle attività sportive dei, dei praticanti. Poi alcuni, diciamo così, spazi che vengono ancora lasciati alle interpretazioni sul tema, per esempio, delle collaborazioni di natura autonoma occasionale, piuttosto che, appunto, dicevo, dell'IVA, dell ma anche eh, sui temi dell'IRAP, perché se parliamo di impatto economico ecco non si capisce perché dire, i compensi eh, sportivi che non costituivano eh, base imponibile ora ecco, verranno di fatto invece nella loro configurazione diciamo, di Cococò -co sportive sostanzialmente verranno assoggettati eh, a IRAP e quindi anche in questo caso una richiesta che diciamo, di un intervento legislativo che possa mantenere il regime di, eh, di esenzione. Poi tutto il tema su cui io credo che il mondo sportivo di base sia diciamo faccio ammenda in questo ancora ancora impreparato il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro assolutamente importante perché quando si parla di tutela delle persone in questo caso lavoratrici e lavoratori l'attenzione anche io credo che anche l'attenzione di, di associazioni del, del terzo settore, siano esse sportive o meno, debba essere sempre altissima, però ecco, c'è un impatto, ci sarà un impatto senza alcuni ulteriori, diciamo così, interventi legislativi, chiarificatori, eh, in, importante. Sul tema ecco, più ampio del lavoro sportivo, lo dicevo un po' in apertura, ovviamente il nostro punto di vista è quello da tanti anni della richiesta di giuste tutele, che io credo non, come dire, non, arrivino ancora, non siano ancora arrivati con il decreto 36 per essere molto, molto chiari e quindi c'è una lettura di un decreto, di una normativa che come dire, rappresenta un primo, diciamo un primo passo importante, non tanto forse sul fronte diciamo, delle, della, delle coperture previdenziali, quindi diciamo così, usando termini... Molto, molto semplici di quello che potrà essere un futuro assegno pensionistico per i lavoratori e lavoratrici dello sport, ma sicuramente risultati importanti dal punto di vista del raggiungimento di giuste tutele assistenziali, pensiamo appunto alla eh, maternità, comunque la, la diciamo la tutela della genitorialità e altre forme ovviamente eh, di tutele come la cassa integrazione, la disoccupazione, cerchè quella sostenibilità, ecco, quel percorso di sostenibilità che io, dire, in tutte le occasioni che mi vengono date, sottolineo come debba essere un accompagnamento diciamo, strutturale, quindi non solo della riforma del lavoro sportivo, ma del sostegno ecco, strutturale, un ambito, quello dello sport di base, che abbiamo visto tutti, anche chi magari non era troppo convinto nel periodo brutto della pandemia quanto importante fosse, e quindi ecco un, un, un accompagnamento che è un sostegno economico che possa veramente eh, vedere un'attenzione pluriennale perché non si tratta diciamo di fare diciamo i, i lamentosi però negli ultimi anni con la riforma più ampia del sistema sportivo sicuramente sono arrivati ecco segnali importanti dal punto di vista del sostegno della contribuzione della società sport e salute con le linee diciamo delle dei, dei governi che si sono succeduti ma io ecco dicevo non perdo occasione per sottolineare come ancora si sia molto distanti diciamo dal superamento di un'evidente sperequazione in termini di allocazione delle risorse tra quelle che vengono destinate alla promozione sportiva di base che rappresenta statisticamente per, per, per quantità appunto la stragrande maggioranza delle attività sportive comunque organizzate dalle, dal sistema sportivo nel paese rispetto allo sport diciamo di vertice lo sport di prestazioni percorsi federali di preparazione degli atleti e delle atlete alle olimpiadi ma anche ovviamente i campionati nazionali i campionati eh, continentali quindi questa diciamo sostenibilità si è un po' è stata un po' anacquata in questo decreto sostanzialmente andando ad abbassare quelle che sono diciamo le aliquote previdenziali prevedendo degli sgravi per i primi anni quindi ecco dal punto di vista previdenziale sicuramente questo è un primo risultato sì. ma il legislatore dovrà, dovrà, lavorare, ancora, dovrà lavorare ancora molto. Eh, di tutto questo, quindi ho cercato ecco, di, di, di parlare in velocità nell'audizione, nell ma soprattutto è quello che abbiamo cercato come WISP, cercato di fissare nella, nella memoria. E tutto questo, poi, credo che ci sia quest'altro aspetto molto importante. Molto legato a quello che chiamiamo ancora, diciamo, tra virgolette, il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche. Sappiamo che si va a innestare in un percorso che comunque per diciamo, il riconoscimento del sistema sportivo, vede ancora in piedi di fatto il tra vecchio registro delle associazioni delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, però ecco, sul, diciamo, stando stretti sul lavoro sportivo abbiamo tutta una serie di agevolazioni importanti, perché non c'è solo l'aspetto, diciamo così, economico diretto, ma c'è anche l'aspetto, come dire gestionale e amministrativo che poi ovviamente non può che ricadere sulle associazioni e società sportive, sugli stessi livelli territoriali, regionali e nazionali degli organismi sportivi se non attenzionato bene. Sappiamo che il decreto porta delle agevolazioni rispetto diciamo all'attivazione, alla gestione dei rapporti di lavoro e quindi al dialogo fra diciamo il datore di lavoro e il sistema delle eh, delle, diciamo, eh, de degli istituti previdenziali, degli istituti assicurativi, su questo la ministra, la ministra Calderone ha come dire nell'ultima audizione ecco sollevato e ne ha come dire assoluta competenza, alcuni diciamo, dubbi su, alcuni, su alcune semplificazioni, quindi staremo a vedere ecco su questo io sottolineerei come dire molto di, di, di prestare molta attenzione perché appunto siamo eh, ormai eh, a, metà, a metà aprile il primo luglio è veramente prossimo e il, tutto il sistema sportivo ha bisogno ecco di chiarezza sicuramente di una maggiore chiarezza di un'ulteriore armonizzazione come dicevo prima tra il sistema legislativo del terzo settore e, del, e dello sport Quindi sono, sono, saranno mesi ancora molto caldi e quindi come dicevo all'inizio Paolo veramente grazie perché i, i vostri appuntamenti Danno una grossa mano sul territorio agli organismi sportivi per eh, ecco, contribuire tutti insieme a far passare eh, le, giuste, le giuste informazioni e anche il lavoro ecco, di noi organismi sportivi sempre come dire, molto attenti, come dico io, con un grande dovere, ecco, che ci sentiamo tutto, di rappresentanza, di responsabilità nel confronto dei nostri, dei nostri corpi associativi che poi adesso la Righi mi piccherà ma io voglio sforare un po dal tempo che ci viene concesso perché secondo me è fondamentale perché i temi che hai messo in campo sono tantissimi da un passato che oggettivamente parlando vedeva zero tutele zero cioè proprio eravamo in, non lo so nel far west ecco diciamo così a un periodo come questo, dove io ringrazio anche il professor Martinelli, membro appunto della commissione del correttivo, noi ci eravamo peraltro visti per eh, il suo incontro a Bologna, insomma è stato un momento quello di, del professor Guido Martinelli importante, proprio perché è dal dialogo che nascono poi le criticità e si cercano le soluzioni, questo secondo me è un punto di eh, insomma chiave di tutte le situazioni. Ecco, una domanda, poi anche se sforriamo mi piccheranno, poi mi verrai a salvare, non lo so. Però, secondo te, è, è arrivato il tempo anche con Coni, con il CIP, io dico anche il CIP, mh, soprattutto perché poi noi ci occupiamo tantissimo anche di sport paralimpico, sport e salute, piuttosto che il dipartimento, gli enti, federazioni, DSA, benemerita, arriviamo anche alle benemerite che si dimenticano, tutti i gruppi sportivi militari, sì. Ma eh, riusciremo mai a vedere un tavolo permanente eh, che veramente sia operativo? Perché la sensazione che si ha da questa parte, eh, anche le associazioni, immagino possa essere quella di dire magari a seconda del governo, a seconda del, di questo quell'altro, insomma, periodo storico può cambiare qualcosa. Ecco, c'è secondo te la possibilità di iniziare questo dialogo, come peraltro prospettato anche dal ministro Bodi, proprio in audizione. Eh, si sta lavorando c'è la possibilità da, da luglio dico io di, di, di iniziare subito a trovare un lavoro comune o pensi che ancora sia un po' prematura questa scelta di condivisione anche operativa da parte di tutti gli attori dello sport ah, grazie Paolo per questo ulteriore spunto su tematiche fondamentali che come presidente della WISP sento, sento molto ovviamente perché stanno un po' in quel percorso che cercavo seppur sinteticamente di abbozzare. Io credo e lo hai detto tu e lo sottolineo che le azioni ecco, di un ministro per lo sport e i giovani come Andrea Bodi vadano assolutamente in quella direzione. E questi primi mesi di impegno del ministro Bodi eh, che il cui insediamento ecco, tutti abbiamo salutato come operatori dello sport eh, con molto favore avendo avuto già eh, la fortuna di incrociare il Ministro Bodi nei suoi precedenti ruoli soprattutto negli ultimi anni con la presidenza dell'Istituto per il Credito Sportivo e soprattutto in anni difficili come quelli dell'emergenza pandemica. Quindi il Ministro Bodi ha tutte le competenze e ha dimostrato in questi mesi di avere anche ecco, la visione che noi non possiamo che condividere e non gli abbiamo fatto mancare ecco, queste sottolineature anche in appuntamenti pubblici. Credo che ormai i tempi siano maturi, però per passare un po', come, dire, come si direbbe, dal dire, dal dire al fare. Siamo in attesa di quelle che saranno diciamo, le linee di indirizzo per la società sport e salute, come più volte il ministro ha ribadito, braccio operativo dell'autorità di governo. Eh, lo, dicevo, lo dicevo prima, in un passaggio, come dire, sono però settimane... In cui viviamo ancora un po', definiamola con un eufemismo, di bagarre ecco fra i diversi soggetti, soprattutto fra cuoni e sport e salute. Io credo, l'abbiamo detto più volte, occorre arrivare presto a una definizione degli ambiti di intervento. Quindi, che io credo che la legge già li dia, però forse c'è bisogno di un ulteriore, diciamo così, permettetemi di dire, di un ripasso ecco generale. Sono le settimane però diciamo anche l'attualità di questi giorni riporto ovviamente quelle che sono le attività di governo sul tema del ricambio ecco, delle, dei ruoli apicali delle società eh, controllate però ecco se parliamo di definizioni di ambiti di attività visto ovviamente dall'osservatorio della promozione sportiva dello sport di base colgo questa opportunità di oggi assolutamente ghiotta per rilanciare un tema. Arrivare presto alla definizione degli ambiti di attività anche fra organismi sportivi, perché è innegabile che la promozione sportiva eh, continui a vivere nel rapporto con talune federazioni, un rapporto ecco molto, molto stretto. Io credo, e eh, ne sono fermamente convinto, che nessun, eh, nessun organismo, nessun livello debba ovviamente cercare contrapposizioni fra sport di vertice e sport di promozione sportive, appunto di base, non c'è solo l'aspetto economico eh, che toccavo poco, poco fa, c'è proprio una questione di definizione degli ambiti, veramente siamo tutti operatori di un sistema sportivo che se come dire, funzionasse ecco, meglio nel rispetto delle reciproche prerogative, io credo che faremmo il bene, bene dell'intero dell sistema sportivo. Da chi vive lo sport... Eh, semplicemente, o anzi, vive lo sport come prevenzione, promozione della salute, come socialità, come benessere personale, quindi come progetto di vita, e, e quindi uno sport che è ben oltre quello che un tempo veniva relegato, diciamo, alla mera dimensione ricreativa, eh, amatoriale, dopo la lavoristica, sino a chi legittimamente sin dalla, come dire, giovane età si impegna per un domani poter essere protagonista di competizioni assolute intercontinentali sino ad arrivare alle, alle Olimpiadi. Sì, sì. Ecco che la promozione sportiva però spesso deve fare i conti con, diciamo così, a volte anche con carte bollate di alcune sì. federazioni che, diciamo, intervengono per bloccare attività, manifestazioni. Il Sistema di regole ci deve essere, ci mancherebbe, sì. siamo i primi a sottolinearlo però credo che in questo momento ecco per una vera ripresa nel post pandemia ci sia anche necessità di questo c'è fiducia c'è fiducia piena nel ministro per lo sport a body c'è fiducia piena nel ministero del lavoro e delle politiche sociali in questo caso appunto nei confronti soprattutto della viceministro Bellucci che ha la delega alle specifica al terzo settore abbiamo iniziato anche un lavoro importante all'interno del consiglio nazionale del terzo settore il regolamento di funzionamento del registro delle attività sportive e delle tantistiche, diciamo, pubblicato da pochi giorni, inviato a tutti gli organismi, come dire, dà segnali importanti sull'armonizzazione tra appunto riforma del terzo settore e del sistema sportivo, quindi ecco, gli ingredienti ci sono. In questo momento vogliamo essere fiduciosi e anche mettere, come dire, una buona dose di ottimismo. Però, come dicevo prima, dovere di rappresentanza alto, grandi responsabilità nei confronti di chi rappresentiamo, quindi ecco... I ministeri, i ministri sanno che, come dire, non mogliamo l'osso. Un minuto, uno telegrafico, perché poi la RI veramente ve la vedo comparire in video e ci chiude tutto. Sesto decreto, ci mancava quello sulle definizioni. Forse si poteva mettere nelle definizioni, prima dei cinque decreti, le definizioni di chi fa cosa come, e su questo sono d'accordissimo. Abbiamo parlato prima, però, del credito sportivo. Eh, Immagina, si può immaginare magari per il lavoratore sportivo anche un aiuto da parte degli istituti bancari adesso che magari in mano si trova un contratto quindi anche la possibilità di un accesso al credito di una tutela anche da questo punto di vista o eh, le forme contrattuali previste sono ancora molto lontane da queste tipologie di aiuti e supporti che si possono ottenere dalle banche domanda <ride> e, altra, altra domanda su cui ecco eh sarò strettissimo, ma una domanda molto, molto interessante, avrei bisogno di molto, molto tempo. Io credo che, come dire, in quel percorso a cui accennavo si sia ancora ecco, un po' lontani da, da quello. Allora. Indubbiamente dal punto di vista ecco, di un inquadramento contrattuale, il lavoratore sportivo, poi ovviamente bisogna fare i conti anche con quelli che sono i plafondi, i volumi delle, degli importi, dei, dei contratti, può iniziare anche, come dire, penso soprattutto ai giovani, a guardare al futuro con un, parlavamo di ottimismo, ecco, con un pochino più di fiducia e anche con un pochino più di possibilità. Ora, pensiamo all'accesso al credito che sostanzialmente, sino ad oggi, è assolutamente, come dire, proibito ai giovani che, al pari dei loro coetanei, si trovano nella condizione di pensare, diciamo, come si suol dire, in generale, a mettere su famiglia o piuttosto che, appunto, a, a pensare di acquistare... Eh, Un'abitazione una, un o, o altro. L'Istituto del Credito Sportivo. Sicuramente in questi anni ha dato ecco, il, il significato di una grande attenzione. E devo dire che anche la neopresidente Baldino, eh, quindi, che è mm. succeduta a, al, al ministro, all'ex presidente, oggi ministro, Abodi, sta mettendo grandi attenzioni. Io credo che quello che hai evidenziato debba essere un punto. Preciso di attenzione. Certo, lo abbiamo detto anche in epoca Covid, eh, soprattutto sul diciamo fronte delle associazioni e delle società sportive. L'accesso al credito aiutato eh, c'è un tema, però, di appunto di, di sostegno. Se pensiamo anche in questo caso di sostegno alle associazioni e alle società sportive, perché ecco gli ulteriori costi sul lavoro sportivo non vengano diciamo ribaltati sui lavoratori stessi, ma anche sulle società. E alla fine, in ultima battuta sulle famiglie, quindi sul costo di accesso alla pratica sportiva che sappiamo in questo Paese per la stragrande maggioranza è proprio sulle spalle degli utenti, delle società eh, sportive. Mh, credo che appunto sia un, eh, come dire, un ambito su cui riflettere, però ecco, stando molto attenti che non ci sia poi, come dire, no, un, un percorso di indebitamento e alla mm -hmm. fine dire, a pagare siamo sempre eh, gli stessi. È vero, grazie mille Presidente, cioè è veramente bello anche perché purtroppo si coglie molto poco dalle audizioni e le occasioni anche per noi, dico io, per chi fa un po' questa opera di ascolto, di narrazione, io ormai con la Ria diciamo che noi raccogliamo storie e raccontiamo storie, è molto difficile inquadrare tutto, ma è estremamente interessante e come ho già detto questa MS Channel OIMP, quindi l'osservatorio e quindi anche BTV, la tv che abbiamo creato per lo sport paralimpico è casa vostra sostanzialmente noi siamo dei medium ma niente di più niente di meno quindi se c'è ancora modo siamo a disposizione anche perché il nostro pubblico che abbiamo scoperto che ci seguono in tantissimi ha proprio piacere magari mentre sta facendo un'altra faccenda, eh, magari un po' anche distrattamente inizialmente ma ha piacere di sentire parlare del mondo che li appassiona, quindi gli vogliamo dare voce per questo e grazie mille perché voi siete i protagonisti di questo mondo e vogliono ascoltare voi, più che me o Larry, insomma ci facciamo un po' da contorno, quindi veramente grazie mille grazie anche perché lo anticipiamo, nei nostri canali metteremo anche il contributo scritto della WISP in modo tale che chiunque voglia lo potrà leggere, approfondire, poi tramite i canali WISP nazionali siete veramente raggiungibili ovunque, su tutti i social e quant'altro c'è sicuramente un comitato eh, provinciale, cittadino di quartiere e quant'altro disposto magari ad ascoltarvi e, eh, ad ascoltarli e, e a sentire insomma le richieste che hanno come sempre avete fatto sul territorio siete capillari quindi un, un ottimo supporto per tutte le realtà sportive e del terzo settore diciamolo anche che ogni tanto metto sempre da parte ma ci sono soprattutto anche loro che hanno bisogno di una mano oggi. Detto questo grazie ancora mille e tantissimo in bocca al lupo buon lavoro a tutti eh, per te ma anche e soprattutto per tutti i dirigenti i presidenti associativi eh, per anche l'ultimo degli associati l'ultimo dei tesserati che comunque fa parte di una bellissima famiglia che grazie alla quale insomma lo sport di base vive e vive molto bene su questo paese grazie anche alla vostra opera quindi ancora grazie mille e ottimo lavoro per il futuro Grazie, grazie, grazie a te Paolo, grazie a Katia, grazie a tutto il vostro staff, ovviamente a chi ci segue e a chi poi vedrà anche il nostro contributo registrato. Lo hai detto tu, io lo sottolineo solo, ovviamente cerchiamo di fare del nostro meglio, e però ecco, in questo momento il grande applauso va a quello splendido tessuto di lavoratrici, oggi lo possiamo dire senza ovviamente di loro... Eh, non esisterebbero neppure gli organismi eh, sportivi. E grazie ancora una volta, non lo dico per piaggeria, al, al lavoro importantissimo che eh, svolgete. È importante praticare sport e eh, comunque attività del terzo settore in sicurezza, è imp importante poterlo far fare, ovviamente il contributo di professionisti, delle reti di professionisti sul territorio come voi, specializzati ecco, nello sport, nel diritto sportivo, nella fiscalità. Eh, assolutamente necessario quindi grazie ancora e alla prossima